Buongiorno, noi eh, in questa quinta edizione eh, del convegno How we can govern Europe parliamo fondamentalmente di innovazione, ricerca e di prospettive future, eh, volevo ragionare con lei delle prospettive attuali eh, che lei ritiene praticabili. Allora, è evidente che la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica ha sconvolto tutti i settori industriali in questi ultimi anni e questo sconvolgimento continuerà, non si fermerà perché l'innovazione va avanti. La strada che bisogna percorrere a livello delle istituzioni europee è segnata, bisogna investire in ricerca una ricerca finalizzata a fare in modo che le aziende europee possano competere sul mercato internazionale e bisogna investire soprattutto in formazione, perché la formazione continua è fondamentale per poter reggere la competizione. Oggi in Europa si investe in ricerca, ma ritengo che si investa più quantitativamente che qualitativamente, nel senso che si tende a, a distribuire eh, degli fondi su troppe tematiche eh, facendo sì che non ci sia poi una focalizzazione chiara sull'obiettivo a cui si vuole tendere e per quanto riguarda la formazione mi riferisco più agli stati nazionali è fondamentale la formazione, che gli stati si rendano conto che la formazione è continua è necessaria perché il cambiamento radicale che sta avvenendo nell'economia comporta necessariamente nel futuro cambiare più volte tipo di lavoro e questo si può fare solo se si ha una formazione adeguata, quindi le imprese devono essere aiutate a trasformare le competenze delle proprie risorse supportate a trasformare le competenze, perché solo in questo modo il saldo tra le persone che perderanno purtroppo il lavoro perché la loro professionalità non è più ricercata e quelle invece che lo otterranno sarà positivo, altrimenti rischieremo di avere un flesso notevole nell'ambito dell'occupazione perché i nuovi mestieri hanno bisogno di nuove competenze. Mi dà un bel gancio, fino a qualche tempo fa si parlava di alternanza scuola-lavoro e di industria 4.0, due eh, progetti che sembrano però eh, passarsela male o molto male. Allora, eh, ritengo da chi opera nel, in questo settore che sia un errore fermare questi progetti o ridurne l'impatto, perché sono progetti che da un lato fanno sì che le imprese che innovano e che investono in innovazione possano ottenere anche un ritorno economico immediato. Dall'altro con l'alternanza scuola-lavoro sicuramente da rivedere si avvicinano i giovani già scola, nell'età scolare al mondo del lavoro. Che a mio parere è fondamentale avere in questi anni perché la differenza per ridurre il gap che esiste tra cosa si insegna a scuola e cosa invece serve per operare nel mondo del lavoro, quindi io invito a chi ha questa possibilità a rivedere questa decisione perché questi sono investimenti che diciamo, tracciano la strada del futuro, fermarli oggi o ridurli ci rende un po' più deboli nella competizione internazionale e questo diciamo, può essere un grosso problema che forse non vediamo nell'immediato ma lo vedremo nei prossimi anni.